Hey guys, ciao ragazzi, welcome to Universo English Studio e come già sapete, sono Miss Queen. Oggi che facciamo? Oggi parliamo del present continuous. L'uso del present continuous e come si costruisce. L'ultima volta abbiamo parlato del present simple, ok? Il, il suo uso, invece oggi parliamo del present continuous. Come si costruisce e a cosa serve? Iniziamo subito. Il present continuous è semplice si usa per parlare di cose che stanno succedendo in questo momento per parlare di cose che stanno accadendo proprio in questo momento, nel momento in cui si parla ad esempio sto parlando, il famoso gerundio in italiano sto parlando, sto mangiando, sto dormendo, ok? in inglese il present continuous I am speaking English, you are listening to me, they are writing We are speaking, ok? This is the present continuous. Questo è il present continuous. Come che si costruisce? È semplice, è una costruzione anche semplice. Come si costruisce? Beh, si costruisce con il soggetto, ovviamente, poi con il verbo essere, verbo to be, più il verbo principale, il verbo principale della frase, nella forma ing, nella forma ing. Ad esempio, I am Teaching, reading, va, si aggiunge la, um, i, la si mette nella forma ing aggiungendo ing. Quindi si, for, si costruisce con il soggetto, il verbo essere e il verbo principale nella forma ing. È, è questo il present continuous. Ma come si usa? In, in quale situazioni si usa? Si usa solo per parlare di quello che, succede, che sta succedendo ora? non solo in questo caso, ma anche se questo è l'uso principale, si usa anche in altre um, situazioni, ad esempio per parlare del futuro. Non andiamo a, a, a approfondire ora, perché poi quando si tratta del futuro ne riparliamo. Si usa il present continuous per parlare del futuro, quando l'evento o la cosa è sicura, programmata. Ad esempio, vi faccio un esempio. I i am visiting my mom next week la prossima settimana um, andrò a visitare mia mamma a trovare mia mamma ok? I am visiting my mom next week dico I am perché è una cosa sicura, è una cosa programmata magari uh, ho già preso, già comprato il biglietto ho già prenotato l'albergo, ho già chiesto giorni di ferie al lavoro e mi, cioè, ho già fatto tutte le preparazioni necessarie quindi posso tranquillamente dire I am visiting my mom next week anche se l'evento, anche se la cosa è futura non è che sta succedendo ora però è talmente sicura come se stesse già succedendo in questo momento quindi usiamo il Present Continuous anche in questa occasione però ricordiamo che l'uso principale del Present Continuous è di parlare di cose che stanno accadendo in questo momento, ora e si costruisce con il verbo essere, con il verbo principale della frase, nella forma ink. E questo è il presente continuo. Se avete domande o dubbi, contattatemi o scrivete, o scrivete le vostre domande nella, nei commenti, ok? In the comment section. Thank you for following me also today and now uh, um, ci vediamo alla prossima lezione. Bye bye!